Buonasera serata e bentornati in questa serie dedicata alla domotica. Oggi vedremo come si fa a collegare un accessorio, come tutte le settimane, vedremo come si fa a collegare la propria applicazione, però vi farò vedere come si collega soltanto ad Alexa, non a Google, perché eh, questo accessorio è un po' particolare, eh, collegarlo a Google eh, è un po' rognoso, quindi ho deciso di fare un video dove parlerò solo di questo. Oggi parleremo di Shelly 2, che è un prodotto che vi ho già fatto vedere un paio di mesi fa, se vi ricordate è un relais. È un a due canali, quindi vi ho fatto vedere come si collegava al, a un motorino delle tapparelle. Questa volta vi farò vedere come si collega invece a due punti luce, che è per quello che l'ho comprato, Io l'ho comprato per collegarlo qui in sala, perché ho due punti luce, uno sopra il televisore e uno dietro sul divano, eh, quando accendevo la luce eh, si accendevano per forza tutti e due i punti luce, quindi non avevo la possibilità di accendere eh, quello dietro il divano o quello sul televisore quindi ho comprato questo accessorio per quello quindi eh, ho collegato eh, un interruttore eh, praticamente eh, un pulsante come quello che si attacca al come si chiama il motore delle tapparelle così ho la possibilità come vedete eh, separatamente di accendere il punto luce che voglio in più eh, l'ho collegato all'applicazione poi all'Alexa così ho anche la possibilità di dirgli Alexa accendi luce alexa spegni luce, alexa accendi luce 2, alexa accendi luce, alexa spegni luce, alexa spegni luce 2, come vedete è comodissimo è posso dosare quanta luce voglio nella stanza Niente, adesso vi faccio vedere come ho collegato come ho fatto il collegamento che tra l'altro è uguale a quello del motore delle tapparelle solamente che i due cavi che servono per alzare e abbassare le tapparelle andranno collegato una alla lampadina e l'altro all'altra lampadina come vedete questo è il collegamento è molto semplice qui c'è la presa queste sono le due lampadine l'interruttore e chiaramente lo scellio allora come prima cosa partiamo col neutro che è il, il cavo quello blu il filo della corrente blu praticamente dobbiamo prendere quello che arriva dalla presa collegarlo con un cavallotto come vedete io ho usato questo collegarlo con un cavallotto ai due fili blu che arrivano dalle lampadine come vedete e poi quello blu andrà collegato allo scelli dove c'è la n la fase invece, che è quello che porta la corrente, andrà fatto un cavallotto, come vedete, questo cavallotto ci servirà per collegare la fase al, allo Shelly e poi all'interruttore, poi, chiaramente l'interruttore andrà collegato ai due punti che serviranno per accendere e spegnere le lampadine o per dare eh, corrente a una lampadina o all'altra poi collegheremo l'altro cavo eh, che sarebbe la fase, quello che porta la corrente alle due lampadine, nei due punti che sono l'1 e il due eh, semplicissimo, praticamente è come quello che vi avevo già fatto vedere eh, come, si, come si effettua il cavallotto? All'interruttore, io ho fatto un video, se venite nel mio canale eh, vedrete come si fa anche a collegare l'interruttore se non siete capaci. Chiaramente dobbiamo scaricare l'applicazione dal Play Store, io l'ho già scaricata, la facciamo partire. Selezioniamo una stanza, aggiungiamo dispositivo, ricerca del dispositivo. Inseriamo il nostro wifi e anche la password del nostro wifi. Come vedete me l'ha trovato subito. Qui dobbiamo dare un nome chiaramente al dispositivo, noi possiamo chiamarlo luce. Selezioniamo la camera, come vedete si è collegato praticamente subito. Da qui possiamo decidere se accendere un punto luce oppure tutte e due insieme. Niente, anche... Anche qui, come il Sonoff e tutte le altre applicazioni della domotica, possiamo andare su Scene, aggiungere una scena, quindi possiamo decidere se accenderle tutte insieme, se accenderne in una sola, a che ora accenderlo o in che data accenderlo. Poi ci sono tantissime altre impostazioni eh, di cui ho già parlato, se vi interessa, per fare il video un po' più corto, se vi interessa andate a guardare eh, Shelly 2, motore delle tapparelle. Ora vi farò vedere come si collega a, ad Alexa. Facciamo chiaramente partire l'applicazione, andiamo in alto a sinistra, andiamo su skill e giochi e cerchiamo eh, la skill, quindi segniamo Shelly, come vedete c'è Shelly 1, Shelly Claude, noi sceglieremo Shelly 2. io chiaramente ce l'ho già eh, selezionata esco e riapro Alexa andiamo su dispositivi facciamo aggiungi dispositivo altro così gli diamo la possibilità eh, di cercare il nostro dispositivo. Facciamo salta, fatto, come avete visto ha trovato due punti luce. Ora qui abbiamo luce 2 e luce 1, chiaramente possiamo anche andare sopra e attivare eh, da qui, eh, come si dice, la, il pulsante, quindi possiamo attivare la corrente anche da qui, oppure possiamo dire ad Alexa, Alexa accendi luce 2, Alexa spegni luce 2, oppure si può entrare nelle impostazioni e cambiare il nome, e dare il nome desiderato così, possiamo chiamare eh, possiamo accendere la luce eh, dicendo il nome che vogliamo. Niente, come vedete è semplicissimo utilizzare lo Shelly 2, è comunque anche un prodotto che sto usando già da un po' di tempo ed è affidabile, forse uno degli accessori eh, che ho comprato dalla domotica che preferisco, quindi è un accessorio che vi consiglio eh, di comprare e di utilizzare. Niente, spero che il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto perché ho moltissimi altri accessori che mi sono già arrivati e che collegheremo insieme e altri che mi dovranno arrivare. Buona serata.